Ciao a tutti, sono Mr. Doug e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò come piantare i pomodori sul vaso. Iniziamo subito con la nostra sigla! Bentornati amici, allora prima di iniziare dobbiamo avere un vaso pieno di terra, per poter poi piantare le nostre piantine Ecco, eh, ora io ho comprato circa 6 piantine, ma ora iniziamo subito il procedimento Iniziamo a muovere un po' la terra, essere così bella mossa, da poter lavorarci meglio a fare i primi buchi dove poter piantare le nostre piante più o meno lasciamo una distanza di circa 8 centimetri Uno. ora usiamo qual qualche pezzo di legno per lasciare segnare i punti dove andremo a mettere le nostre piante Io in questo caso ho fatto solo 4 Fuori, perché il vaso non è molto grande ma se avete un vaso grande potete fare più fuori, dunque a voi la scelta iniziamo a prendere una piantina prima di metterla nella terra immergiamola nell'acqua così le radici saranno belle rinfrescate per qualche 10 minuti possiamo lasciarle ora posizioniamo le nostre piantine nei punti che abbiamo indicato ora con un altro bastoncino di legno ci aiutiamo a mettere la nostra piantine sottoterra così da poter nasconderla meglio una volta che abbiamo messo le nostre piantine sottoterra iniziamo a coprirle bene da far proteggere a coprire anche il per qualche centimetro il busto della piantina, mi raccomando usate sempre dei guanti per evitare di non far morire la piantina, perché trasmettiamo energia elettrostatica. Una volta completato questo procedimento, potremo in innaffiare a terra le nostre piantine e poi iniziamo a metterlo fuori dove c'è il sole, perché il pomodoro vuole molto caldo, mi raccomando. Grazie per aver visto il nostro video, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!